Oh mm -hmm. Adesso presentiamo la fine del progetto, cioè tutte le attività che abbiamo svolto insieme con i ragazzi. Bisogna dire che eh, noi avevamo già dall'anno scorso, eh, abbiamo fatto una manifestazione al, al, al Comune, alla Sala del Comune, in cui eh, in base a un bando di idee che avevamo eh, promosso fra tutte le scuole superiori di Salerno, è stato scelto un progetto, che è questo qui dell'Istituto Virtuoso, perché era... L'unico che prevedeva una vera integrazione fra gli anziani e i giovani. Ed in che modo? In che modo? Infatti, il progetto prevedeva due gruppi di lavoro misti, 10 eh, ragazzi e 10 anziani, che insieme eh, uno, eh, un gruppo enogastronomico che ehm, eh, raccogliesse le vecchie ricette del, della tradizione salernitana e poi, eh, poi abbiamo. Rivisitato e realizzato in cucina tutti quanti insieme. Quindi prima il racconto delle storie, dei ricordi legati a questi cibi e poi il, la realizzazione de, di questi cibi. Il secondo gruppo, invece, era un gruppo, in era un gruppo ehm, turistico in cui abbiamo cercato, di, ehm, nel centro storico di Salerno, di eh, visitare o rivisitare eh, ambienti piazze, fontane eh, palazzi che sono poco conosciuti, in effetti loro del centro storico conoscevano molto poco, anche quelle cose più note eh, siccome molti ragazzi non sono di Salerno, sono della provincia quindi li hanno e anche lì è stato fatto in un duplice eh, tempo nella prima fase gli anziani hanno raccontato perché molti abitavano proprio nella zona, quindi hanno raccontato i loro ricordi della vita più recente e la storia del passato di, di questi monumenti e poi invece i ragazzi su, su internet hanno cercato le notizie, hanno fatto i filmati, hanno fatto eh, le interviste e, e alla fine per, oggi presentiamo questi due prodotti che è un video ricettario e una, un audio guida in italiano e in inglese una perfetta integrazione fra le persone anziane e gli studenti, un progetto che ha rivisitato i luoghi storici di Salerno e ha consentito a molti studenti di viverli, di appropriarsene. Effettivamente i valori aggiunti di questo progetto sono numerosi. E da un lato c'è stata questa riscoperta dei luoghi storici e anche delle tradizioni enogastronomiche antiche di Salerno da parte di questi studenti che sono poi millennials, quindi sono ragazzi che sono arrivati veramente quando il, lo scorso millennio è tramontato. Dall'altro il rapporto intergenerazionale che ha consentito sia ai ragazzi di confrontarsi con i giovani, sia, eh, sia ai ragazzi di confrontarsi con gli anziani, sia agli anziani di scoprire nei giovani poi delle competenze delle capacità interessanti perché c'è questa grande diffidenza, questa mancanza di dialogo. Allora superare anche la differenza di linguaggio è stata importante, è stato fatto sotto il profilo operativo e devo dire che poi i due gruppi di 10 studenti e 10 anziani dei due percorsi le vie dell'acqua e quella delle, eh, diciamo, delle anti antiche ricette gastronomiche hanno funzionato egregiamente c'è stata una crescita reciproca quanti studenti hanno partecipato? hanno partecipato 20 studenti e 20 anziani divisi in due gruppi come dicevo prima uno nel settore gastronomico e uno nel settore turistico e si sono integrati, quindi gli anziani hanno acquisito la certificazione per stare nei laboratori di enogastronomia e quindi hanno conseguito in età però il certificato di alimentarista. I giovani hanno imparato ad ascoltare e a tradurre i racconti degli anziani in immagini e in ricette, oltre che in luoghi visitati. Pensate di riproporre l'iniziativa? Sicuramente, con Anteas abbiamo stabilito un un rapporto molto saldo, penso che già quest'estate eh, avremo modo di eh, riproporre almeno i contenuti essenziali di questo progetto nell'area multifunzionale che stiamo allestendo presso la sede succursale della Scuola e Barra che avrà una, una serie di attività culturali e eh, ricreative nei mesi di luglio e agosto, quindi una serata sarà dedicata a questo progetto. Un progetto di integrazione fra anziani e giovani, non è il primo, non sarà l'ultimo ma questo è proprio vincente. Sì, credo proprio di sì, poi i rapporti tra generazioni io credo siano alla base di ogni società e questo progetto favorisce la conoscenza e la condivisione tra giovani e anziani. E credo che sia molto importante perché in questo modo si possono conoscere le forze e le debolezze dell'uno e dell'altro rispettarle e farne un, come dire, un buon uso di, questa, eh, di queste conoscenze perché si insegna ai giovani che non c'è età per apprendere Assolutamente, poi Anteas è maestra in questo, veramente sempre attiva come associazione per cui è veramente un bel esempio, non c'è età assolutamente, eh, credo che le idee innovative, i giovani possono essere d'aiuto e eh, come dire di integrazione a quello che già fanno tante associazioni, in questo caso l'Anteas ma normalmente eh, diciamo, le persone di una, diciamo, non più giovani e viceversa i non più giovani possono essere con la loro esperienza di supporto e di guida, in ogni caso, eh, ai giovani. Cosa significa questo impegno del sindacato per i ragazzi? Ma noi siamo molto orgogliosi di questa iniziativa perché è un premio intitolato ad Alberto Sacco, che è stato un dirigente storico eh, della CISL di Salerno e eh, ha, in, nei momenti diciamo così, eh, di maggiore eh, difficoltà per il sindacato ha aiutato eh, a costruire quello che abbiamo oggi. Eh, Personalmente come donna di scuola sono molto ma molto orgogliosa eh, della, di questa iniziativa perché coinvolge eh, giovani, perché crea commistione tra eh, anziani e giovani e solamente attraverso, cioè modernità ci può essere solamente attraverso la trasmissione della memoria, questa commistione tra esperienza, tra esperienza degli anziani e eh, entusiasmo dei giovani non può che portare. Eh, maggiore entusiasmo e, maggiore, uh, e aria nuova anche nel sindacato.